Ok, la domanda che mi viene fatta di più non è più come impostare l'autotune sul progetto ma come cantare effettivamente per l'autotune. Sigla. Qua con Hermes che lui generalmente l'autotune lo usa Non facciamo come il primo video che fai tutti i magheggi strani Qualche consiglio da dare appunto a chi si approccia adesso all'autotune Se sentite il rumore il ventilatore perché fa caldissimo Abbiamo una turbina che ci butta aria contro Se, se vogliamo dire un consiglio a testa partirei con la vergogna Perché per usare l'autotune devi usare anche la voce no? E quindi secondo me avere vergogna di cantare ti rende un pochino più timido, intimo Usi la voce un po' più bassa e le notte le note dell'autotune non prendono bene Me lo puoi confermare? Sì, diciamo che deve avere un approccio Col microfono e con la canzone In maniera sincera e totale Cioè, no, Non ti devi vergognare di fronte al microfono Perché comunque sia stai facendo una tua canzone Quindi già che l'hai scritta e che la stai registrando Deve essere un punto di forza E non un punto di blocco mentale E vocale E vocale E, e vocale. Uh, boy boy. È questo, bella raga Prossima <ride> Per usare bene l'autotune non bisogna saper cantare bene, se no non useremo l'autotune. Però non bisogna nemmeno cantare male, perché c'è un giusto equilibrio fra le due cose. Bisogna intanto, come abbiamo già detto in primis, tirare fuori la voce, in modo tale che l'autotune possa prendere bene le note. E In secondo luogo... Cantare in scala, comunque. Cioè nel senso, se la melodia ha un certo tipo di... Di ritmo, di note, non cantare totalmente a gallina perché sennò poi intona bene una melodia che non c'entra minimamente niente con, scala del, con la del scala beat. del pezzo. Altra cosa che direi è giocare bene con le vocali, cioè devi sapere anche scrivere per l'autotune, vale a dire che un ritornello lungo tipico del boom bap vecchia scuola non ha lo stesso approccio rispetto a un ritornello che magari finisce con tutte delle vocali chiuse come la O, Ok, come già la A è, è sì. meno utilizzata. Fateci caso, O, U, I, quelle robe lì sono più eh, in linea con l'autotune. Ok, quella roba lì funziona tantissimo quando vuoi tirar su eh, le note proprio per il discorso che si diceva prima, che quando butti fuori la voce ho... È bella piena rispetto a un E, capito? E quindi questa roba qua ti aiuta un sacco a sentire quell'effetto di autotune Che sta bene nella trap quella proprio pesante Sì, come diceva Hermes, non bisogna saper cantare bene Perché a volte mi chiedono come mai me non piglia l'autotune? Mi mandate una roba che è comunque già corretta L'autotune entra in vigore una volta che eh, magari su, su un piano, ok? La nota sta qui e lui te la sposta centrale Ok questo movimento ti dà fuori la caratteristica dell'autotune Quindi devi saper stonare per essere poi intonato con l'autotune Sapere anche scrivere Gioca bene con le vocali Sangue gita non l'ho promesso me ne vado Ma non puoi scappare quando il filo rosso ti tiene legato Guardo sempre in alto ciancio lo stellato Sogni infranti quanto cazzo mi hanno ingannato Beh, per continuare sulla linea d'onda di differenze tra cantanti tipo Sfere Basta e Achille Lauro Achille Lauro, eh, diciamo, è più un solfeggiare con la voce Come l'hai scandito bene, solfeggiare è Un rap Poi, potresti fare il rap In quanto Achille Lauro, non tanto adesso, perché adesso canta molto di più però nelle canzoni precedenti che faceva aveva quel tono tutto un po' sghiascicone, fatto tutto di, di fiato, che crea un effetto figo. Però lo devi sapere fare perché se no rischi che l'autotune non riesca a lavorare bene sulla voce. Cioè una frase che dici cantando in quella maniera lì non sia percepita bene e magari vada a coprire il beat. La voce no? piccola particolarità tecnica l'autotune funziona meglio sulle note alte quindi sulle frequenze più alte ok perché lo spettro delle frequenze in realtà non è altro che eh, tutta una serie di note ok voi forse non lo sapete però non è solamente lo spettro delle frequenze che va da 0 a 20.000 in realtà lì in mezzo ci sono tutta una serie di note più voi cantate alto più la voce si sposta sulle alte frequenze più l'autotune lavora meglio perché essendo un effetto metallico ha una risonanza sulle 2000-2500 come dicevo come diceva lui, in maniera più sporca, quando canti basso tiri fuori tutte delle frequenze che stanno dalle 80 Hz in giù, cosa che va poi a riscontrare con il basso della strumentale, ma anche con la poca efficienza del programma stesso che è l'autotune, che, capito, funziona meglio sulle alte. Si sente di meno in sostanza. Dovresti poi saturare in alto, creare delle finte frequenze alte sulla quale far lavorare comunque l'autotune. Per questo poi la differenza anche con, con un artista che potrebbe essere spara e basta, ur, cioè praticamente non è che urla, però usa talmente tanto la voce che l'autotune riesce a giocare bene. Anche quando canta piano, cioè con la voce più bassa, lo fa cambiando tonalità, però non togliendo vocalità al cantato. Passare da un A aperto a un A è comunque sia una roba fatta di gola, non è un passare da A a un A Capito, che è quella differenza che sostanzialmente vincula. Altre particolarità stanno nel tipo di mix ma per quello ci ho fatto altri video vi consiglio di vederli magari vi linko qualcosa qui in descrizione Non vorrei fare adesso qualcosa di più specifico per quanto riguarda usare poi i programmi di autotune o tutto ciò che ci sta intorno quindi riverberi, alte frequenze come vi ho accennato perché li ho già fatti sul canale vi invito a guardarli A parte quello abbiamo fatto altri video su come sentire l'autotune in cuffia, come cantare effettivamente le prove al microfono a differenza sfere basso basta Achille Lauro che c'è un po' questi discorsi qua e chiusa questa piccola parentesi so che questo non è uno dei classici video che trovate sul canale dove mi metto a mixare però è molto utile saper anche registrare prima di portare delle voci in editing. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un commento dove mi chiedete qualche tema diverso tipo mi spieghi come fare questo quest'altro e saremo felici di rispondere magari con ospiti adeguati al, a, a quel tipo di, di, di richieste. Noi ci vediamo vediamo il prossimo video bella a tutti